I know, you? So, so, huh? ma è successo al drone perché il ma parte è è la sua è parte già la parte già la parte già la non è che io mi guardo la testa. Mi saprei come mi guardo. Mi Non sei il tuo amico. Sto a la pane, trovo. Non posso avviso. Mi sa che cosa è più. Mi sa cosa la moglie. La moglie. La moglie. La moglie. La moglie. La moglie. La moglie. Mago, questo vuole. Eh. Eh. Ok, no, aspettiamo. Mm. Lasco! La ruota roba. Va, che Sì. Guardate. No, se non metti la birra, se non lo Non Dalle, vieni, mojasse. Ok, mamma Se sa, non sa, non sa, non sa, non sa, non sa, Welcome to Tech Talk, today we're having a look at the Vodafone options. You can either power off, restart your phone, airplane mode and quick start which makes it boot a little bit quicker or you can turn it on, vibrate or okay, So we've got the clock here, move it there. This is Pact Punch, whatever you sort of need. Right. So first of all looking around this Non è così! Tu c'è un sacco di. Ok, vediamo la trenda. Tu c'è un non vedi? Sì, vedi? Sì, Суньяс, ведь... Это будет А что это Oh mio Dio, mi ha sorpreso. Così mi ha Perché? e cadrei a stocco questo Forse è vero... Adesso ti Thank <laughs> you. Это... Это не так... Что это такое? так... Cosa okay. Cosa okay. Cosa Questo mi vuole essere... Ok, io ho detto, non so se... Non so se ho Io ho video. per Sto. Sto so a dire. È mai forte di te di te di ma ma ma di te di ah ah Grazie a tutti. Non lo vedo che su Metti sul YouTube. No, il futuro è più forte. Il è più forte. angels 馬克 Che cosa c'è? Che cosa c'è? Che cosa questo Che cosa c'è? Che cosa c'è? Some... No, Stuart, because of the year old start, the promised. ma che io la prendo ti tocca, Questo sopra ti tocca, ti tocca, qua sopra ti tocca, cool call Co se se děje? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Oh, si Ma ti ho fatto un vestito! Che scusa? Io un bicchiere? Mi mi fa vecchio, mi fa è il primo che fa il primo che fa ma lui è il primo che fa il primo che che fa è la che fa la primo che fa il primo che si il primo che il che fa il primo La è la la c'è una leggera treccia e da questo lato. Poi le galline, le galline, le galline, le galline, le galline, E galline, le galline, le galline, le galline, le galline, le galline, le galline, le galline, le ha le galline, le galline, le galline, le galline, le galline, le galline, le io no, sta è stato là, c'è solo che è una non, non ci stanno ah. che di un maggio un c'è più di di un di un maggio c'è più di un maggio c'è più di un maggio se non a Dio, no? Perché c'è il Dio? Ecco, scusa, Per so, gli anni ne manca è già il Dio. È un Dio che vigilato. io pure mi mangio tante cose, però... Tipo, eh, quando si rispiga, ma non mi fate, mangio il Dio, che la roba non mangia tutto, e poi... il Dio. Io non mangio il Dio, che faccio? Non è, e' che tu qualche innamorato. Eh, so, eh, e dopo la una doccia, c'è pasticceria. E' E ho portiamo qualche dolce. E non la voglio portare Ma cosa ti dire? Eh? Se sei un critico. Si dovrebbe un po', perché sono un po' più di più. Così così, così prendere i è un po' più grande ma poi e poi è un è più e non gruppo di uomini tipo scaricare quella cosa è qui e e così ti detto. Io così e detto. Eh, sì. Io così ho detto. <ride> <ride> io non mi faccio un po' di... Io faccio quello... Io faccio un po' di quello... Io faccio un po' di quello... Io faccio un po' Io e la dice, se di lancia, di non è che è di ma che che... Non è è questo è Bene, così, così sta andando il treno. locale Ma quanto è come la mano, domani ho fatto qualcosa. C'è un mio amico. Anche fatto da Eh. mi e il piatto era, era grande, come come la... Non era il vitivismo Non era un vitivismo Non era il vitivismo Non era un vitivismo se... No, non è اليوم, se... Se è No, un è è vitivismo oh, No, ma la colatolino, quindi fanno i piatti Ma c'era che io ti lasciato la nel Ma volete... Oggi ci sono un vostri E tu mangiare la E tu è? Tu fai un era al i pomodori è più bianco, a è Non io è sesso. Non è che io E la colpa di Maria, tutti i figli, tutti i tutti i tutti i tutti i figli, di la i Me. No, was... Allora, pensiamo, il cimitero ah, sta là, devo dire che la tomba sta là, ma immaginate, pensiamo a goderci la vita, cioè tu vuoi fare vicino a lui, perché do so, la vita, la non sta là. allora perché ti dite che e allora allora allora cool oh, um, eh, allora la morte sta là fuori, noi per il momento stiamo di qua, vediamo sulla città. Allora, non Ma proprio il Che Perché so Sto fatto. prendere, sto a prendere, sto vediamo prendere, volta. perché che non mangia, perché io abbassi il mio mezzo, il barberissimo ha mangiato a milioni Sono che io li dico a a a E' fatto, ma non mangio le mangia e poi sono casse che sono un di non mi E te Ecco, io sono un gioco. Ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, E, ecco, ho finito dopo, mi ha superato il gelato, mi ha superato il caffè, mi ha superato il caffè, mi ha superato il il caffè, Ehi, mi ha un cinghialetto. Ehi, mi ha fatto un cinghialetto. Ehi, mi ha fatto un cinghialetto. Ehi, mi ha No, quando mi più stato girato, è fuori di il fondo. E' già girato, ma abbiamo diminuito il girato. E eh, va bene, è un po' più tempo è È venuto un l'altro per il gelato. Ma che, fanno che è qui... Cioè, C'è il tono. Uh, uh, C'è il tono. C'è il io scrivo il whatsapp e chiami tu, che tu, normale che tu lo WhatsApp. WhatsApp. cosa hai visto? Ho avuto tutti gli altri che siamo. è già tutto più per e' allora, un figlio per me, perché è tutti erano all'albicino, ci metterò lì in casa, la fatta proprio con Giardino, eh, che c'era come la saletta a noi, perché avevamo fatto di creatura, quindi ci ha proprio con la saletta soltanto per, per noi. E poi c'è, lo salito in un mi parla di le quattro per dire, a me non si riesce a testa. Ok, quando mi mangiano e che non, andiamo, un e non, non per la... Per la Qual è il passato remoto di Procione? Ma lei dove non ci stiamo là qua, quindi non sta che perché... vado nel passato. Vai! Procinto Quindi come si dice sono un procinto di mangiare Nel senso in termini, mangiare con un procione Qual è il passato remoto? Fa, non faccio niente la me, perché mi vedo l'animale. Sulla vela, io ti vedo, io io però no, poi no, come anche il battino non che No, ma cosa Bon, bon. okay, okay. Je vais vous Si vous voulez que je vous fasse gâcher, vous vous le tacos. Et que même si vous voulez faire Ah, Je Je Je e quello che fa una e si va a fermare con le distrugge con le la con le con le distrugge con le con come mi risponde? Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, Diaporre quell'opera! Posso così? Il cantino ha fatto il regnale? Ma che è di Non di sotto! Vabbè, io... Se sì, la biondina... Se la biondina... Se la biondina... Se la biondina... Se la biondina... Se la Se la biondina... Se la biondina... Se la biondina... Se Se la biondina... Se la Se Se la biondina... Se Se la Se la No, bla, dico che se mi tirano per questo. che si sente più ma come va per esplodere? che bello come fanno? è una cosa ha fatto cosa qui ha fatto cosa si Belli. Ma cosa? è Botano di Dio, scuola magia. Ecco fatto che è Non ho questo Fai il video. Yeah, I did. Sì mi... si... buona grappa... ma se si fa... eh... eh... eh... eh... eh... eh... eh... eh... questo di ossa sto a che cosa I'm not even gonna it. He's alone! I'm not even gonna do it! There you go. He's gonna fall! A classic era! Talker! Squid! Ma come va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Да, yeah, это so, yeah, So, Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! che block up perché io avrò provarlo Ma è grappol'è? C'è stato un momento in cui passare Posso stare il Accendere oh, i motori! tu, tu, tu! Vai! Vai. Vai. Ah. Oh. Oh. Ciao, io sono Dottor Cat, benvenuti in questo nuovo video. Questo video è un po' come tutti gli altri. Abbiamo iniziato da Cat Vanilla. Iniziamo da una caverna con tante persone brutte, una pianta che scorreggia. Vi lascio il video. Come sempre vi invito a seguire... Oggi su People Playground ho fatto degli esperimenti assurdi su Marcello con un serpente gigante velenoso e non solo. Marcello ha anche parlato per la prima... Grazie. Non sei stato. La forza non è sufficiente a la macchina di non c'è, non non va salire di Uh -huh. Ustedes, a mí también me ponen reglas. La necesitamos, ¿cierto? Porque somos los conejitos mágicos más. si vede che cosa, che è cosa, Woohoo! <laughs> <laughs> d <laughs> Just things C'est pas grave. C'est pas grave. C'est C'est Oh, che diavolo è questo? Non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. Non Non Non Non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 Noi, okay, qui non so cosa non, non Perché Perché io non so, se la devi avere un mask, so che il calcolo è finito. Un mask. il è il il Non so si Non so, Non oh. mi ha fatto vedere La lioca. Non vedete. Ciao. Titino. Titino. Titino. Titino. Titino. Titino. Titino. Titino. Titino. Titino. Titino. Titino. Titino. Titino. Titino. Titino. Titino. Titino. momento sì, No, the no, io <susurra> io Grazie avere No just. bah <tuk tangan> Mm-hmm. <susurra> C'è solo... che cosa devi fare? Solo loro. Che affetto... che affetto... ho sentito un anno, sono... non so cosa ho che cosa ho sentito... is di water. No, no, no, No, totally. Sorry, man. Viva <laughs>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 insane muuuuhhh. the Я не знаю, что это Как это? Что это? Что это? Что это? Что это? Anche yeah, io Ah, io lo vedo io, però! Eh? Okay. Io l'ho detto! Io l'ho detto! Veso che è snob? Veso che è snob? Veso che cosa? Cosa? Veso che è snob? do this <laughs> <laughs> <laughs> oh, oh, what's going on? You're best at the truth. Oh, is oh. oh. oh. oh. qui? io come cosa? io come il torto? vado! boom! non ti muovere, fai spazio! ma mi cosa come con io cattivo! cattivo! cattivo! E' un po' più difficile da fare. Sei in grado di farlo, non Non è vero, non è vero. Non è vero, non Questo è il signor former Presidente Rocco Polo. Già, è stato un fighter. Abbiamo fatto un'altra Banana. No one ever said that Joe. I just did. Get banana <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> back. That's what I like to call triple banana combo mix next to you. Ever tried chocolate ice cream? <laughs> I, <laughs> I hope you slip on a banana. Bananas are sweet in to spot, you may be done with that. Uh oh, guys, I just found out these bananas make you slip if you stand on them. Dementia kicking in, huh, Joe? <laughs> Who's Joe? <laughs> <laughs> <laughs> You're a little beyond some of that question. Wait, what, what question are you talking about? The lights Too little, too late, buddy. Haha, <laughs> I got the lighter. <laughs> Hold on, which door do we go through? I think this one. Wait. If you say so, We have a lighter. <laughs> Door nine, we're almost halfway there. Actually, we're almost one tenth there. My intrusive thought no the game. あれ、 cosa vuol dire cosa